Quando la scuola, eri obbligata a scegliere un percorso? No, no, era la scuola prima, seconda, terza, quarta e quinta. Ah. Sì, non era un percorso, le scuole abitavo in una contrada, non abitavo il paese, erano le scuole un, un locale così, un locale così. Il bagno non ce l'avevamo nelle scuole, era fuori là, era fuori. Ho capito. E era una scuola femminile? C'erano classi separate? No, no, erano, eravamo, sì, sì. eravamo in tanti, eravamo tutti insieme, sì. bambini e bambine. Sì. E... Quindi la scuola dell'obbligo a quanti anni finiva? Eh, la quinta, ho fatto che la quinta finiva la quinta. Per andare alle scuole si doveva andare a Verona, in città. Non non c'era neanche a San Massimo. Le, le, le... le scuole superiori. Le scuole superiori non c'erano a San Massimo allora. E eh, come è... andavi a scuola? Eh. Come andavi a scuola? Eh, io sono sempre andata bene a scuola. E anche a scuola valeva la tua opinione? Venivi ascoltata? No, no, perché io non, non, non andavo davanti alla maestra della mia opinione, mai. Non l'ho mai detta la mia opinione, anche se la mia lì dentro lì, per me restava lì. e l'attività, la timida. Sono fatta così, e sono ancora qui No, adesso no, ho cambiato un attimo. E dopo la scuola dell'Ovulo, ovvero la quinta elementare, poi è andata a lavorare? O... Sì, sì, nei campi che avevo. E le possibilità per maschi e femmine erano le stesse o cambiavano, come ad esempio i diritti? che potevate fare. Oddio, eh, allora i maschi, guarda, i maschi, avevo un maschio, un fratello e lavoravano nei campi anche lui. Sì, lui era... e gli uomini erano i capi, allora, le donne erano sempre dietro, erano, non c'era... Una, una, eh, le donne erano sempre dietro nessuno si permetteva a no, no, no, mettere no, no, in discussione no, no, la parola no, del... Mondo. No, no, no, no, no. In almeno in casa nostra. Eh.